I presenti che erano in quella banca assunsero la pillola che era stata mescolata con del tè, non sapendo che si trattava di un potente veleno, il cianuro di potassio. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime La storia di cui vorrei parlarvi oggi è una storia veramente scioccante Ne ho sentito parlare già da tempo, proprio perché è uno dei casi di cronaca nera più famosi proprio di tutta la storia forse del Giappone Un caso di avvelenamento che ha portato veramente alla morte di molteplici vittime tra cui anche un bambino la storia è particolarmente triste anche per il retroscena e il passato di questo killer ragazzi prima di iniziare io vi ricordo che pubblico nuovi video solitamente il lunedì e il giovedì il giovedì di sicuro il lunedì se riesco dipende anche un po' dalla schedule e in ogni caso vi chiederei se vi va di sostenere questo canale di lasciare un mi piace e un commento perché la maggior parte di questi video non può essere monetizzata per le tematiche di cui tratto quindi... Se anche solo vorreste aiutarmi a crescere su questa piattaforma vi chiederei veramente gentilissimamente di andarmi a lasciare un mi piace. E se volete potete anche andarvi ad ascoltare la mia musica eh, un po' su tutti i digital store, tra cui Spotify, cercatemi col mio nome Sebastiano Serafini. Inoltre se avete altri casi che volete richiedermi vi lascio qui il mio Instagram e potete comunque scrivermi in direct e farmi richieste per nuovi casi che potrei trattare. Sadamichi Hirosawa era nato il 18 febbraio del 1892 Ma all'età di 5 anni la sua famiglia si trasferì nella città portuale di Otaru Che tra l'altro ho visitato di eh, recente Non so se vi posso mettere qualche video Comunque questa città bellissima in Hokkaido Tra l'altro c'è una anche leggenda legata a questo villaggio Che ogni da anno davano in sacrificio una maiden di un tempio per pacificare questa eh, serpente enorme che abitava su una montagna e vabbè la storia è un po' lunga in ogni caso se potrebbe interessarvi questa storia del folklore giapponese scrivetemelo che magari ne parlerò in futuro sull'altro canale quello Sebastiano Serafini Vita in Giappone in cui tratto anche intanto di questa storia del folklore in ogni caso tornando al caso Sadamichi eh, aveva un talento veramente spiccato per la pittura e infatti la sua maestra dell'elementare si era già accorto di questa sua dote e lo incoraggiava a dipingere sempre di più i suoi dipinti furono esposti in molteplici gallerie anche molto prestigiose e man a mano che cresceva, e cresceva anche la sua popolarità, diventava sempre più un artista rinomato e conosciuto. In seguito si sposò, ebbe cinque figli e si trasferì a Tokyo per iniziare un lavoro come professore all'Accademia dell'Arte. Era sempre descritto come un uomo estremamente, diciamo, gentile, generoso, che amava veramente dipingere. Era un uomo soddisfatto della propria vita e tutto andava per il meglio tuttavia le cose di lì a poco cambiarono infatti come ben saprete negli anni 40 il Giappone è entrato nel secondo conflitto mondiale e qui è quando le cose cambieranno in quel periodo comunque dovete capire che a seguito del secondo scontro mondiale il Giappone ne è uscito completamente sconfitto due bombe atomiche sono state lanciate sul paese l'economia proprio cadeva a rotoli e è iniziata anche l'occupazione americana con anche tutte le sue conseguenze. Molti furono i cambiamenti che furono introdotti in questo paese. Per esempio, per dirne una, anche l'imperatore ha perso praticamente qualsiasi valore, ha, ha tenuto solamente un valore simbolico, ma ha dovuto dichiarare pubblicamente che non era una divinità. Perché dovete sapere che in Giappone, in realtà alcuni credono che la eh, dinastia reale, in realtà... Ha una vita completamente diversa dalla popolazione eh, normale Diciamo dai normali cittadini Non godono nemmeno degli stessi diritti È come se fossero proprio delle specie di divinità, almeno questo in passato Per esempio, non so se avete seguito il caso comunque della principessa Che ha rinunciato al proprio titolo per poter vivere una vita normale, diciamo Ecco, lei praticamente rinunciando a questo ha potuto iniziare una vita eh, da normale cittadina Ma fino a quel momento lei appunto faceva parte di questa dinastia imperiale che era... Discendente diretto della dea eh, del sole giapponese. Tra l'altro, è una storia antichissima, cioè una dinastia che va avanti da generazioni e generazioni. E c'è una linea diretta di sangue si dice tra gli imperatori e questa dea. E ragazzi, in ogni caso, ci furono anche una serie di riforme che hanno portato, sì, i primi anni a. Uh, veramente un periodo difficile per la maggior parte dei giapponesi ma subito in seguito a una crescita economica veramente esponenziale appunto la tanto discussa uh, bolla economica giapponese questo ragazzi è un po' il background di quello che era il giappone in quegli anni penso che farvi questo background uh, storico sia doveroso per poter capire al meglio quello che quest'uomo ha pensato e le ragioni che forse hanno portato questo killer a macchiarsi di questi crimini veramente orribili Ci si riferisce a questo caso come il caso Teijin. Verso l'ora di chiusura, il 26 gennaio del 1948, si presentò alla filiale della banca a Shinamachi. Nella periferia di Tokyo uno strano personaggio che diceva di essere un pubblico ufficiale sanitario mandato lì dalle forze di occupazione per somministrare un medicinale contro una possibile epidemia di dissenteria. E ragazzi questa era una cosa assolutamente eh, possibile. Cioè, in quegli anni, proprio comunque c'era la tubercolosi, colera, eh, pochi anni prima c'era stata anche la spagnola, quindi era un periodo in cui comunque queste epidemie stavano letteralmente distruggendo il paese e comunque col fatto che stavano il paese il fatto che ci sia un ufficiale appunto sanitario mandato in quella banca era una cosa assolutamente plausibile anche per l'abbigliamento che aveva scelto di indossare per presentarsi lì. In questo particolare lunedì c'erano 14 persone che stavano lavorando in quella banca e due bambini stavano aspettando che i loro genitori li portassero a casa. Questo presunto ufficiale ha chiesto al manager di quella banca di chiudere prima dell'orario di chiusura. E tanto eh, la procedura avrebbe richiesto solamente pochi minuti per poter assicurare appunto di evitare una possibile pandemia e ha detto che non si trattava di un'iniezione ma che eh, questo medicinale poteva essere ingurgitato per poter dare gli stessi risultati l'uomo si fece portare 16 diversi bicchieri e mixò questa sostanza con del tè ha richiesto a tutti i membri dello staff di bere alcuni di loro tra l'altro in quell'occasione hanno detto che questa sostanza stava bruciando la loro gola tuttavia Sadamichi insistette perché tutti finissero di bere il loro drink nel giro di pochi minuti tutti iniziarono a sentirsi male e si contorcevano a terra per via del dolore E ragazzi due di queste persone sono riuscite ad arrivare in bagno Mentre le altre stavano troppo male che non riuscirono nemmeno a muoversi E l'uomo con calma poi ha iniziato a raccogliere comunque tutti i fondi Che erano nella cassa per un totale di 160.000 yen Una cosa come 1.500 euro Tipo quindi neanche tantissimo però erano anche anni diversi E poi ha lasciato la banca uno dei membri comunque dello staff è riuscito a mandare l'allarme alla polizia quando la polizia è tuttavia è arrivata alla banca ha trovato 10 persone che già erano decedute e sei di loro che stavano veramente malissimo ed erano in condizioni veramente terribili furono portate tutte in ospedale almeno queste sei ma per due di loro non ci fu niente da fare e una volta arrivati in ospedale purtroppo persero la vita furono condotte delle autopsie sui corpi delle persone che eh, erano decedute e emerse che tutte erano state avvelenate con il cianuro e inoltre interrogarono i sopravvissuti per poter avere più informazioni su chi era questo uomo ma nessuno riuscì a dare una descrizione completa di questo gentleman tuttavia riuscirono a ricostruire quello che era accaduto quel giorno un uomo si era presentato e aveva chiesto di parlare con il manager a questo manager come è solito fare comunque se si fa del business in Giappone è stata data una uh, carta una meisci card che sono quelle carte che si dà quando si vanno a fare business ecco vedete pure io ho queste per dire quando vado a fare business vado con queste le do e poi si inizia a fare una trattativa una cosa veramente una prassi che si fa in Giappone e se questo uomo voleva essere un quanto meno credibile, doveva dare comunque una di queste carte altrimenti molto probabilmente questo manager di questa banca avrebbe pensato che ciò era piuttosto sospetto questo biglietto da visita che l'uomo ha dato a questo manager della banca riportava il nome di Shigeru Matsui la polizia ha quindi contattato il ministro della salute e sono stati sorpresi di scoprire che all'interno di questo ministero lavorava proprio una persona di nome Shigeru Matsui la polizia lo ha subito interrogato e nel giro di poco comunque si è resa conto che l'uomo che stavano cercando non era di fatto lui perché aveva comunque un alibi a suo sostegno tuttavia questo interrogatorio è stato comunque utile perché sono riusciti a farsi dire che questo uomo aveva scambiato biglietti da visita con una cosa come 593 persone e come vi dicevo eh, scambiarsi questi biglietti da visita è proprio una forma di rispetto e una for formalità che è assolutamente fondamentale in Giappone tra l'altro voi quando prendete uno di questi biglietti da visita non è che ve lo mettete in tasca, no, di solito ci sono proprio dei portacarte, adesso non ce l'ho qui, comunque voi prendete la carta, la guardate, tutto questo va fatto con due mani, voi date il biglietto da visita con due mani, prendete l'altro biglietto da visita con due mani, cioè voi date il vostro, poi vi viene dato il loro e in ogni caso quando vi arriva il biglietto dell'altra persona dovete prenderlo con due mani, guardarlo per 5-10 secondi e poi metterlo nel vostro portacarte e, e metterlo da parte. Oppure se non avete questa, eh, diciamo, porta bigliettini da visita, lo lasciate sul tavolo finché non finisce il meeting e poi fate vedere comunque che eh, lo tenete con cura e premura assolutamente non prendete il biglietto da visita con una carta e mettetevelo in tasca perché quello è veramente un modo maleducato di prendere questi biglietti da visita diciamo così. Il signor Mazzui ha tenuto tutti i biglietti da visita con i quali ha scambiato il suo e quindi in quel momento la polizia aveva 593 possibili sospettati per poter portare avanti le indagini. Quello che la polizia è riuscita a scoprire dalle ulteriori interrogazioni è che due casi simili a questo sono avvenuti anche in altre due banche nelle due settimane precedenti a questo fatto anche in questo caso eh, l'uomo appunto, questo gentleman, si è presentato in queste banche e ha detto che c'era una pandemia e che quindi doveva in qualche modo assicurarsi che lo staff fosse in salute. Tuttavia in queste due occasioni l'uomo non era riuscito nel suo intento quindi di avvelenare l'interrogazione lo staff dal momento che quando eh, appunto questo Matsui si è recato in queste banche lo staff il manager comunque gli ha detto che non era possibile avere tutti i dipendenti insieme nello stesso momento nella stessa stanza dal momento che c'erano troppi clienti al momento nella banca e soprattutto che erano un pochino a corto di staff gli hanno suggerito di tornare in un altro momento l'uomo ha lasciato queste banche e non è più tornato Mamma mia che fortuna, immaginatevi scoprire poi quello che è successo in questa terza banca E sapere che la stessa sorte sarebbe potuta capitare anche a voi pensate quanto comunque il destino possa cambiare nel giro di pochi secondi, è veramente incredibile. La polizia ha compiuto veramente una ricerca assolutamente magistrale per riuscire a risalire all'identità dell'assassino, è andata ad analizzare a una a una tutti questi biglietti da visita di 593 persone, finché la polizia è, si è ritrovata con un unico sospettato che poteva aver commesso quel terribile crimine, che era appunto il pittore Sadamichi Hirasa. La polizia si è subito recata nella sua dimora il 21 agosto del 1948 E sette mesi dopo questo incidente finalmente riuscirono ad arrestarlo Lo portarono comunque alla stazione di polizia per interrogarlo Molti dubitavano del fatto che lui potesse veramente essersi macchiato di questi crimini Dal momento che sembrava veramente un gentleman, una persona a posto Comunque un pittore, un professore di un'accademia dell'arte Cioè non ci si aspetterebbe mai probabilmente che questo uomo fosse in grado di compiere queste azioni La polizia è riuscita a fare Comunque delle scoperte Piuttosto interessanti Infatti l'uomo era stato anche in precedente Portato alla polizia Per aver tentato di collezionare Dei soldi da alcuni assegni eh, però eh, finti sembrava proprio la descrizione di un uomo disperato che non aveva più liquidi e cercava in qualche modo di eh, ricostruirsi una vita inoltre la polizia ha anche collegato il fatto che questo uomo avesse depositato 140.000 yen proprio il giorno in cui è avvenuta questa rapina e se vi ricordate l'uomo aveva lasciato la banca con 160.000 yen quindi capite che insomma le due cose sembrano molto collegate fra loro Chirosawa continuava a negare di aver commesso queste azioni e anche quando la polizia gli ha chiesto perché quel giorno era in possesso di questa cospicua somma di denaro appunto 140.000 yen da poter mettere nella sua banca e l'uomo non ha dato nessuna risposta inoltre la polizia ha chiesto all'uomo vabbè se veramente non sei stato tu a dare questo biglietto da visita di Matsui alla banca sicuramente potrai darci il biglietto da visita che questo uomo ti ha dato in passato Tuttavia l'uomo come potete immaginare Non ha dato il visito alla visita Anzi si è inventato ulteriori scuse e bugie Dei quattro sopravvissuti Di quell'incidente a quella banca eh, Soltanto due sono stati in grado Di riconoscere l'uomo E anche se non avevano la certezza al 100% Erano perlomeno convinti Che l'uomo era responsabile Di quello che era avvenuto In quella banca quel giorno L'interrogatorio deve essere stato assolutamente Lungo e devastante per Sadamici, da dal momento che benché lui continuasse a negare di aver in qualche modo eh, commesso questi crimini la polizia l'ha interrogato per giorni queste interrogazioni si facevano sempre più lunghe tra l'altro lo svegliavano nel cuore della notte per interrogarlo quindi non gli davano veramente una tregua finché l'uomo eh, non ha ceduto e ha finalmente confessato di essere stato lui la persona responsabile di quell'attacco a quella banca Il processo è iniziato il 20 di dicembre del 1948. Hirosawa aveva già ritrattato la sua confessione e si è eh, dichiarato innocente davanti alla corte. l'uomo ha detto di soffrire di questa patologia, adesso non so come dirla in italiano, in ogni caso questa patologia che non ti permette di eh, memorizzare i fatti che sono accaduti e grazie a ciò ha potuto ritrattare la sua confessione in qualche modo. In ogni caso era risaputo che i dipinti, ma in ogni caso l'arte in periodi di guerra è proprio uno di quei beni di lusso che sicuramente non ha mercato in un periodo in cui si trovava il Giappone in quel momento quindi pensate questo uomo non riusciva più a guadagnare c'erano sempre meno clienti interessati a comprare la sua arte e ragazzi qua ci sono una serie di elementi che in qualche modo sembrano poter scagionare l'uomo perché l'uomo aveva comunque dei soldi da parte nella sua banca e dei soldi da parte anche eh, diciamo nascosti nella sua dimora durante il processo gli è stato chiesto in più occasioni dove avesse preso questi soldi perché comunque eh, mettendo insieme comunque il periodo che stava vivendo il Giappone in quel momento più il fatto che lui facesse l'insegnante la somma di denaro che possedeva non era forse appropriata per la professione che stava facendo quell'uomo sono anche stati controllate la scrittura che c'era su questi assegni che aveva tentato di collezionare con dei nomi con i quali aveva cercato di prelevare determinati soldi in precedenza tuttavia la calligrafia sembrava diversa da quella dell'uomo inoltre sulla scena del delitto non erano state trovate nessuna impronta che potesse essere ricondotta a questo uomo tra l'altro ci sono stati anche dei testimoni che hanno detto che durante il giorno di quell'incidente lo hanno visto passeggiare e non si trovava nella banca in quel momento il processo è andato avanti per ben 17 mesi e il 24 luglio del 1950 Sadamichi Hirosawa è stato sentenziato con la pena di morte. L'opinione pubblica si era un po' spezzata su questo caso. C'era chi riteneva che quest'uomo in realtà fosse innocente. Il biglietto da visita, che lui non riusciva a trovare, di per sé a detta sua era contenuto all'interno di un portafoglio che gli era stato rubato e quel portafoglio non è mai stato ritrovato quindi potrebbe essere che la persona che ha rubato questo portafoglio magari è stata l'artefice di questo piano, non possiamo saperlo e inoltre un'altra teoria è emersa in seguito, alcune persone hanno detto che questo uomo in realtà siccome la sua arte non stava vendendo aveva iniziato a fare dell'arte più spinta e pornografica e anche nei momenti di guerra c'è sempre un mercato per questa tipologia di eh, pitture eh, specie insomma negli anni in cui non esisteva internet come oggi questa tipologia di dipinti benché gli avesse in parte rovinato la reputazione dall'altra parte gli ha permesso di guadagnare grosse somme di denaro molte persone dubitano del fatto che questo uomo fosse realmente colpevole e tra l'altro ehm, l'uomo è rimasto in carcere nel braccio della morte per tantissimi anni e la sua esecuzione non è mai avvenuta l'uomo durante questo periodo che è rimasto in carcere ha continuato a dipingere non si è mai fermato un attimo e tra l'altro questi dipinti sono stati anche esposti in una galleria eh, illustre di eh, Tokyo durante tutti questi anni che è rimasto in galera si è sempre dichiarato innocente e in più occasioni il suo avvocato ha cercato di fare ricorso per poter rivedere la sua situazione e poter riaprire il caso tuttavia è sempre stata negata questa possibilità e il 10 di maggio del 1987 Sadamichi Kurosawa è morto in prigione l'uomo ha continuato a dichiararsi innocente fino alla fine ha continuato a dipingere per 40 anni per tutti gli anni che era rimasto in galera E come vi ho detto la, la sua esecuzione non è mai avvenuta è morto a 94 anni di vecchiaia Ragazzi questo era il caso di oggi, è un caso che mh, insomma penso che vi ha lasciato molti dubbi come ha lasciato a me Io ragazzi sono davvero curioso di sapere la vostra opinione per quanto riguarda questo caso Penso che è una di quelle storie che non possiamo veramente essere sicuri di quello che è successo E penso che forse questo è uno dei motivi per cui la sua esecuzione non è mai avvenuta e boh, scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate di questo caso se pensate che questo uomo sia innocente come lui si è sempre dichiarato fino all'ultimo dei suoi giorni o se pensate che in realtà seriamente fosse colpevole io quello che so è che comunque specie in quegli anni ma ancora tutt'oggi il sistema di polizia giapponese conduce interrogazioni che sono piuttosto cruente per non dire altro Quindi non, non credo che la sua confessione necessariamente sia valida e quindi non, non mi focalizzerei solamente sul fatto che lui ha confessato di aver commesso un determinato crimine per automaticamente essere convinti del fatto che lui si sia macchiato di questo crimine. In ogni caso sono curiosissimo come sempre di ascoltare la vostra opinione, grazie mille veramente per aver scelto questo video, noi ci vediamo al prossimo e vi mando un grande saluto da Seba, ciao! Chiroyu mi mocò e qui mi mare, sono i come un che mi vola cuccarla,